Ciao a tutti, mi trovo nel pieno centro storico di Napoli e vi racconterò di un'azienda speciale, un ristorante vegano e sostenibile, attento all'ambiente e che valorizza i cibi biologici e di provenienza locale al chilometro zero. Si chiama O'Green ed è ristorante etico e buono. Per capire meglio il loro modello di impresa ho intervistato Luigi, uno dei soci fondatori, Green è la storia di un'amicizia, prima di tutto, c'è cioè, la storia mia di Stefano e di, che siamo i tre soci di questo luogo. Quindi ci siamo incontrati facendo volontariato ambientalista e uh, volontariato sociale e abbiamo cercato in qualche modo di trovare un, uh, il modo di venire incontro alle nostre esigenze lavorative, ma allo stesso tempo non disperdere quelle che erano le nostre uh, tensioni sociali e uh, diciamo derivanti dal volontariato e da tutte le attività che avevamo scoperto. La nostra attenzione l'abbiamo applicata creando questo luogo che è un qui vegano mm -hmm. dove non vengono utilizzati alimenti di origine animale di nessun tipo dalla carne al latte, uova e così via utilizzando solo marettamente materiale biologico, il 99,9% di materiale biologico tutto quello che noi serviamo viene servito in uh, stoviglie compostabili al 100%, quindi uh, diciamo rispondiamo alla tematica del, della problematica dei rifiuti anche in questo modo e uh, chilometro zero, cioè cerchiamo di uh, prendere la maggior parte dei nostri alimenti da produttori campani perché desideriamo che in qualche modo la nostra economia il nostro territorio venga supportata. Uh, in più, l'acqua non la vendiamo, eh, la regaliamo ed è acqua pubblica perché riteniamo che l'acqua sia fonte di vita, quindi non, non deve essere messa in vendita in nessun modo. Qui troverai solo acqua pubblica. Cioè, noi cerchiamo di mettere al centro l'essere umano. Uh, mettendo al centro l'essere umano di conseguenza dobbiamo per forza tenere d'occhio tutti questi altri aspetti. Con le cose che ne facciamo vuole essere anche veicolo per lanciare altri messaggi. Uh, noi cerchiamo di integrare quelle che sono uh, ricette tipiche della cucina napoletana che di per sé è una cucina povera ed è una cucina a base vegetale perché se tu ci, ci pensi, in passato la carne non era un alimento tanto utilizzato per cui abbiamo rivisitato sotto Chiave e Regano molti piatti della cucina tipica napoletana. Sta funzionando, abbiamo avuto una risposta molto, molto positiva da parte della cittadinanza, da parte di molti studenti universitari che vivono questa zona. Molti sono studenti, ma non solo, molti sono anche lavoratori della zona, negozianti della zona che stanno apprezzando il tipo di cucina che è più saldo sicuramente delle varie patatinerie o della semplice pizzetta che tu puoi prendere in strada. Qui con pochi euro per mangiare un primo piatto secondo, cucinato in un determinato modo, come a casa fondamentalmente, di cui conosci la provenienza degli ingredienti e la qualità. Quindi le persone si fidano e vengono più volenti da mangiare.